Adesso ho messo un po' troppe fette di ananas ma va bene così Siamo pronti ad assaggiare la pizza con l'ananas Buon day! Benvenuto in questo nuovo video come state? Io molto bene, grazie, grazie per avermelo chiesto Mettete già un bel mi piace Da come avrete letto dal titolo, oggi per la prima volta proverò la pizza con l'ananas Appena tornato a Milano sono stato via un bel po' di tempo e nel frigo non c'è un emerito Di conseguenza io in questi casi, se mi seguite su Instagram, sicuramente l'avrete notato Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Quando non so cosa cucinare, cosa mangiare, mi ordino sempre una pizza Perché sono un ciccione Per assurdo, ieri ho comprato anche questa un ananas! Non ho mai e dico mai assaggiato, provato, mangiato pizza con l'ananas Ed è una delle domande che mi fate più frequentemente Ora chiamiamo il fattorino, che è più fatto che rino E ordiniamo una pizza margherita Sulla quale poi noi ci metteremo l'ananas Il buon cuoco, il buon chef Buonasera, buonasera volevo ordinare una pizza a domicilio Sì, mi dica Volevo ordinare una margherita Basta così? Sì, solo una Margherita. Dai, cretino, guarda che ti riconosco Eh? Dammi l'indirizzo Non ho capito, scusa, perché mi hai chiamato cretino? No, no, niente, dammi l'indirizzo Ok Ti chiamo quando sta arrivando? Sì, grazie mille, più o meno tra quanto? 10 minuti Ok, perfetto, grazie Ok, grazie Ciao, ciao, ciao Ragazzi non volevo farlo stupido va? ma Mi ha dato del cretino Secondo me mi ha, mi, ha, mi ha confuso con qualcun altro Comunque Allora nel frattempo che aspettiamo questa pizza Mi trasformerò in uno chef In uno chef vero e proprio E taglieremo quell'ananas Adesso voglio un sacco di screen Ma li voglio eh Voglio un sacco di screen E dovete pubblicare su Instagram Visto che questa sarà l'ultima foto insieme con, con lui ma Ovviamente poi ce ne saranno altre di ananas Ma con lui che è questo Che è gigante Più grosso della mia faccia Sarà l'ultima volta quindi immortalate questo momento ok la pizza è arrivata con una velocità è stata velocissima ragazzi io ancora mi devo cambiare vedete sono ancora in tenuta diciamo ecco e devo ancora cambiarmi diventare uno chef eccolo eccolo dopo essermi messo dei vestiti totalmente a caso come vedete mi è uscita anche la tartaruga, incredibile ragazzi Ed adesso mi ho messo degli occhiali che in teoria mi dovrebbero proteggere dagli eventuali schizzi Ma non succederà perché questi occhiali sono finti Passiamo al taglio dell'ananas, quasi mi piange il cuore Ragazzi allora per tagliare, per fare questa pizza all'ananas ci occorre ovviamente una pizza, un ananas Eventualmente se dovete tagliarlo voi un coltello Io in questo caso ce l'ho un coltello grande e rosa Un tagliere sul quale taglieremo il nostro ananas e una tovaglietta per proteggere il tavolo Io in questa caso sto usando una tovaglietta colorata Mi raccomando perché se non è colorata non potete tagliare l'ananas Partiamo Io taglierei prima la parte superiore Ho oh, sbagliato Oh, Ok ci vuole molta forza ragazzi eh ecco fatto spettacolo, spettacolo, spettacolo poi giriamo il nostro ananas ragazzi mi raccomando è importante tagliamo anche la parte um, inferiore <ride> ho avuto un attimo di, di, defiance, di defiance mi sono perso madonna quante è difficile eh ecco qua ragazzi mi raccomando ci vogliono dei muscoli come i miei vedete Ecco fatto, abbiamo tagliato la parte superiore e la parte inferiore. Ora, non so come tagliate voi l'ananas a casa. Non so come tagliate voi l'ananas a casa, ma io lo taglio in questo modo. Allora, eh, divido a metà. Ci vuole un lavoro, mi raccomando, e precisione. Se non lo tagliata a metà, rischiate che la pizza possa non venire. Perfetto, ora abbiamo due metà perfette. Eh, perfette mica tanto, ma facciamo finta di nulla. Di ananas. Ok, come posizionarlo sulla nostra pizza che ormai è diventata fredda quindi ci presteremo a scaldarla tagliamo delle fette in lungo così madonna ragazzi sembra prosciutto crudo cotto no Sembra quello crudo Una fetta è andata ragazzi Io per fare questo video ve lo dico in totale schiettezza Visto che io sono il king degli ananas Gli ananas sono di mia proprietà Non mi sono neanche guardato le foto di come sono le pizze all'ananas Non mi sono proprio informato Quindi sto creando io sul momento Questo è spirito di creatività Ovviamente l'ananas che avanzerà mi raccomando non lo buttate perché... Il cibo non si spreca Ragazzi anche se state per scoppiare Se sentite che non riuscite più a mangiare Mangiate perché il cibo non si butta Rigiriamo le fette Mi raccomando sempre simmetriche E creiamo degli spicchi Queste sono le nostre fette di ananas Ragazzi ecco qua Prendiamo la pizza che ormai si è raffreddata, la scaldiamo, nei 10 minuti la scaldiamo, gli ultimi 2 minuti inseriremo le fette d'ananas nel forno insieme alla pizza in modo tale che le fette non siano fredde, non siano neanche troppo calde perché se no l'ananas secondo me è caldo, fa schifo. Allora ragazzi diffidate dalle pizzerie che vi portano la pizza già tagliata Perché vi assicuro che dopo toglierla sarà un casino 200 gradi per circa 10 minuti Nel frattempo che aspettiamo che la pizza si scaldi per poi mettere sopra l'ananas Volevo farvi vedere un pacco che mi è arrivato Sicuramente avrete visto anche la storia su Instagram Questo pacco gigante Visto che su Instagram quando ho pubblicato la storia siete impazziti Oh! Allora, questo pacco mi è arrivato da Skinover, che produce queste cose, ovvero zaini, prodotti polastici. Come vedete qua c'è uno zaino super colorato, con un sacco di tasche. C'è anche il carrellino, quindi è stracomodo, ve lo potete portare in giro. C'è anche una cerniera dietro, dove ci sono le spalline, in modo tale che potete metterlo anche sulle spalle. Quando siete carichissimi di libri, attaccate il carrellino e lo portate in giro. Poi... Fantastico, un altro zainetto sempre molto colorato, questo è un po' più piccolino, quindi magari è per, è per i ragazzini un po' più piccini, per le ragazzine un po' più piccine. Lo stile è lo stesso, sono molto molto colorati, questi zaini sono molto comodi, anche il tessuto è di ottima qualità, è anche lavabile, quindi una volta che lo comprate e eh, doveste sporcarlo, non vi preoccupate a lavarlo perché non si rovina. Anche qua abbiamo due tasche, è molto comodo perché è piccolino. Wow, ma mi hanno avviato un sacco di zaini. Ecco un altro zaino, questo è un uno zaino un po' più semplice. Come vedete, il font è sempre lo stesso. Questo non ha il carrellino, è molto più piccolo, quindi è più comodo, lo no? potete proprio mettere così: è uno zaino classico. Ha un sacco di tasche, anche questo, ne ha ben tre, sono gigantesche. Qua non avevo visto, ce n'è una anche qua. Un astuccio, sempre skin over, tutto skin over. Tutte le cose che possono servirvi per la scuola: pennarelli, pastelli, matite, tutto l'essenziale. Abbiamo un altro astuccio All'interno potete mettere tutto Se vi piacciono questi zani li potrete trovare a un prezzo super conveniente In tutte le migliori cartolerie Quindi non dimenticatevi skin over Andate in cartoleria Spendete poco però delle cose di ottima qualità Ok ragazzi manca poco più di due minuti Quindi direi di andare a inserire il nostro Ananas sulla pizza Che sembrerebbe ben cotta Oh mamma mia pizzeria Mamma mia pizzeria Mamma mia pizza non scende l'ananas, non scende Ok Forse ho messo un po' troppe fette di ananas Ma va bene così, non ci interessa Se lo dobbiamo provare o proviamo bene o no? Ecco, io lo sapevo, lo sapevo Eccolo, eccolo, ecco la pizza Ecco la pizza Siamo pronti ad assaggiare la pizza con l'ananas è buonissima è potutamente buonissima ragazzi è incredibile ve la consiglio madonna che buona mm. era un prank volevo farvi far finta che la pizza con l'anus non mi piacesse in realtà lasciate un bel mi piace per questo video perché ho avuto il coraggio di Provare l'ananas con la pizza Se non mi fosse piaciuto Probabilmente avrei iniziato a odiare l'ananas no, Commentate con hashtag pizza ananas. Fatemi sapere nei commenti Se qualcuno di voi l'ha già provata O se qualcuno di voi non l'ha mai provata Però dopo questo video Proverà la pizza con l'ananas Se lo farete Fatemi sapere se vi è piaciuto o meno Se siete nuovi iscritti Ovviamente commentate con hashtag Nuovi iscritto Seguitemi su Instagram Ragazzi Seguitemi su Instagram Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto Perché ho iniziato a fare anche video su su Instagram da parecchio, quindi se ve li siete persi, siete ancora in tempo per andarle a vedere sono molto molto belli, non voglio farle egocentrico ma sono molto molto belli la pizza è quasi finita il video invece termina qui perché direi che non c'è nient'altro da vedere o da dire Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto Se vi siete divertiti soprattutto Perché adesso parlando seriamente Ho voluto fare questo video di cucina Particolare Di cucina diciamo particolare Cercando di farvi anche divertire Quindi fatemi sapere se ci sono riuscito Perché se non ci sono riuscito Se non ci sono riuscito male Se invece sono riuscito a farvi ridere almeno una volta Fatemelo sapere nei commenti Fatemi sapere anche se vorreste altri video del genere Dove cucino cose strane Quindi magari commentatemi con dei cibi Da mettere insieme Delle cose da mettere insieme Abbastanza strane però mangiabili eh ragazzi Tipo la pizza con l'ana non sembra una cosa strana Però l'hanno in, inventata per mangiarla Cioè c'è gente che la mangia Ti, Tipo io la mangio ok Ragazzi è buonissima Io vi saluto Ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando trovate gli zani skin over Nelle migliori cartolerie Guardate quanto è bello Trovate il link in bio per tutti i prodotti skin over Che avete visto nel video Tchau.